e quant'altro eh, noi come gruppo consigliare uniti per la nostra città siamo stati sempre attenti finché ci sia un percorso nell'interesse dei cittadini questo eh, quando si è un momento particolare qual è questo, quando si può intervenire, si interviene per far sì che si possa rideterminare eh, c'è diciamo un minore sempre al ripasso perché il momento è quello che è possiamo non votare anche il deliberato io voglio l'occasione del Consiglio eh, eppure non siamo a questo punto eh, per fare alcune sollecitazioni in questo periodo in particolare innanzitutto di salutare chi decide in questi giorni di ritornare nel nostro paese e quindi di ospitarlo nel modo possibile quindi di far sì che ci possa essere quell'ospitalità, le condizioni per dare eh, con le garanzie, per, per il periodo del Covid c'è certo, ancora, quindi dobbiamo anche sotto questo aspetto vigilare eh, che passi sì i mesi, garantire il bene della salute dei cittadini. Siamo anche interessati con la chiusura della Cordovalle, teniamo dei problemi non da poco, L'impegno da parte dell'amministrazione, ma di sollecitare quanto è possibile, eh, di fare di tutto e di più affinché il traffico venga gestito soprattutto in questi giorni in modo tale da non creare un da non creare situazioni di pericolo, di problema serio, di di noi non lo abbiamo, ma casi di emergenza. Quindi di predisporre, sindaco, di predisporre, uno, no, no, di predisporre, quando è tutto, voglio dire, e gli interventi e le iniziative volte a garantire una circolazione, perché il problema interessa a tutti, quindi voglio dire, dare sotto questo aspetto una soluzione, eh, magari atterrare, perché non pensare in questo periodo, magari fare anche no, in un senso unico in questo momento. Io penso che per i giorni ci possiamo trovare di fronte a difficoltà ancora maggiori, c'è cioè, che aumenta il traffico e quindi la situazione non sarà facile da gestire, si potrebbe, perché per le emergenze, per la situazione, in alcune ore della giornata. In alcune ore della giornata, per esempio, te ne so, un l'orario di punta dalle 8, perché stiamo molti lavoratori che vanno allo che vanno allo si lamentano perché non possono pensare con un proposta costruttiva dalle 8 alle 11 o mezzogiorno di fare una fascia di rate a senso unico in questo momento di, che è di maggior transito, poi dopo da certo di limitare proprio per far sì che il traffico possa essere poi delle altre iniziative, noi eh, come ogni anno, l'amministrazione comunale è attenta nel dare dei, dei, dei momenti di eventi quest'anno tra i vari eventi abbiamo certo anche quello di essere presenti con un'iniziativa che la richiama, sicuramente con la testa dell'olio, che è un momento molto importante eh, di promozione del territorio. In ultimo, senza dilungarmi... Sì, lo vediamo di trovare una soluzione a parte delle querce. Il peccato che in questi giorni, soprattutto di Calunda, io ricordo da ragazzo, che chi ha frequentato quei luoghi, che quella era la soluzione migliore per questa parte. Infatti, il grande della vicina termale. era ed è la soluzione. Quindi conosciamo le qualità delle acque termali, che si è consentiti, È un peccato. Vediamo di sollecitare anche in tal senso una soluzione. Che non ho capito bene se la gara, ma lo dico costruttivamente. No, dico che parte più presto, ecco. Sì, perché se no il caldo è adesso. No, no, dico che il caldo è adesso, c'è cioè, cioè, ancora il più bisogno in queste ore di risoprire più strutture che possano essere altre. Non penso che ci sarà un'occasione di un qualche altro consiglio, qualche altra riflessione, la fidiamo ai posti, ma noi la facciamo serenamente per dire che l'impegno è che c'è perché ha condursi per cuore.